Non entrare mai nella nuova misteriosa porta SCP-2317 o potresti restare bloccato lì dentro per sempre. Ho creato questo mondo con l'intenzione di trovare il nuovo SCP misterioso. Si tratta di una porta. Io non ne sapevo ancora niente di questo paurosissimo SCP. Pensavo non fosse pericoloso, ma mi sbagliavo. Vado anche in caverna a trovare i primi materiali. Una volta uscito dalla caverna, mi dirigo nel lontano ovest e trovo un villaggio. Abbiamo trovato un villaggio, vedo, eh? Del pane, un po' di legno. Dei semi che io non ho mai visto e il riso. Ok, credo um, sia definitivamente una cosa non normale. Di notte dovrebbe vedersi l'SCP di oggi. Io mi porto con me il letto. Però in realtà non dobbiamo dormire perché tecnicamente dobbiamo vedere l'SCP. Perché tecnicamente si vede con le luci. Tutto normale ma ad un certo punto trovo lui. Cioè dovete dirmi voi quello che se vedete qualcosa perché io faccio un po' di fatica ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Qua c'è uno che si chiama Shimota, Sh Shimoto Yukarin Mi sembra una sorta di nome giapponese se posso dirla mia Ci comunica attraverso la scrittura che se avessi incontrato una porta Non sarei per nessun motivo al mondo dovuto entrare io vi devo dire la verità Non è che ormai abbia così tanta paura Di questi SCP Di queste cose Nel senso li abbiamo visti li abbiamo visti di ogni ormai Cioè io sono esperto E anche voi Cioè Nel senso Io non ho più paura di queste cose Però sono curioso Mi rimane la curiosità Perché queste cose Ricordiamo sempre Che sono strane Cioè Sono cose strane E molto inquietanti Paurose A volte Però questa dannata porta Dov'è? I miei occhi Vedono qualcosa lì in fondo Se vedete anche voi Lì ci sono C'è un po' di luce Questa luce O è una casa del villaggio Il che potrebbe essere Oppure Tecnicamente L'SCP Sì vedete Là c'è una lanterna Normalmente non c'è una lanterna Nei villaggi O meglio sì Ma quella di Minecraft Questa non mi sembra Quella di Minecraft Quindi Direi di Andare su Ragazzi se ho trovato L'SCP di oggi Assurdo Dai per favore dimmi Che le l'SCP per favore eh, per favore Ok, allora, raga Questa è la porta di cui le leggende parlano È assurda Cioè tecnicamente se io ora entrassi. Allora, voi vi sembra una porta normale, no? Ma se io la apro e ci entro Mi teletrasporta in un nuovo posto Ma avete visto che è diventato giorno, eh o Ok, questa cosa è abbastanza inquietante Ora onestamente non so se entrarci Perché mh, non me l'aspettavo Però, vabbè, direi che non ci fa più paura in niente sono dentro Aiuto Allora Non si vede niente Proprio niente Zero Zero Zero Mettiamoci immediatamente Questa cosa qua Allora È notte mi pare Mi sembra una dimensione Molto ma molto particolare È tutta quanta fatta di sabbia Io credo che questa sia di sabbia Aspettate mi Devo liberare un attimo L'inventario Perché è assurda Devo capire meglio Di che cosa si tratta Perché effettivamente Non è che io stia proprio Ben capendo Ma raga ma è assurdo Ma guardate qua Cioè Non è normale Una volta dentro Mi ritrovo in una dimensione Completamente diversa Da quella immaginata Immaginata. È tutta strana, ma era solo una dimensione inizialmente. Non pensavo che fosse così tanto spaventosa. Pensavo è la classica dimensione strana, no? C'è un buio unico. Raga, che inquietante. No, no, no, io, no, io, non, io non vado più. Cosa sta succedendo? Raga, perché è così buio? Cioè, non è una dimensione normale, ci rendiamo conto. Io non so cosa mi posso ritrovare davanti adesso. Cos'è sta... No? Tu cosa sei? Cosa vuoi da me? Ok, vai via, vai via Non ho paura di usare la mia spada in pietra, peraltro Avrei dovuto farmi delle spade migliori Ma io ho il ferro Ma avete notato che è diventato giorno di nuovo? Via, eh? Vai via Ehi! No! Non ti permettere, te l'ho detto che ti facevo male, eh? Beh, mi attento sempre di più E più cerco di andare avanti Più la mia vita diminuisce Raga, ma io quanti cuori ho? Ehi ehi, che vuoi? Cosa sei tu? Non mi far male, per favore. Raga, ho solo due cuori e ci sono gente strana che mi sta seguendo. No. No, no, no, no. Mi sa che più vado avanti qua. Più perdo vita, raga. Ok, questa è la cosa strana. Il mio personaggio era stato attirato da una strana energia. Io non potevo più controllarlo. Era lui che si muoveva. Raga, guardate, non sto muovendo io il personaggio. No, no, no, devo, devo fare qualcosa, raga. Cosa sto... Co, cosa devo fare? Che cosa devo fare? Esco dal gioco, è l'unica cosa... Se no muoio, raga, muoio se non esco. Ok, ok, per fortuna. Iscriviti, grazie, sei il migliore.